Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e prima di iniziare vorrei scusarmi con tutti voi perché giustamente come qualcuno me l'ha fatto notare il mio inglese fa veramente pietà vi chiedo scusa in anticipo, mi cospargo il capo di cenere perché anche se siamo nel 2022 non riesco a, uh, a saper pronunciare le parole in inglese quindi vi prego abbiate pazienza nei miei confronti sono limitato a, a saper parlare due lingue, l'italiano e il francese e già non è male però l'inglese ragazzi non ci riesco quindi siate pazienti con me quindi vi chiedo scusa anticipatamente se la mia pronuncia fa veramente cagare. Dopo questa doverosa eh, premessa eh, vorrei tornare sul, uh, sull'argomento che ieri ha un po' suscitato eh, grande sorpresa positiva ma anche negativa per quanto riguarda questo nuovo volante direct drive o direct drive se preferite della Logitech, il Pro Racing Wheel. Ecco faccio gli sforzi sull'inglese e mh, anche se faccio cagare lo stesso. Perché giustamente a livello di, al di là di quelle che sono le caratteristiche tecniche di questo volante, ed il fatto che tutti quanti praticamente abbiamo lo stesso denominatore comune dei commenti e di quello che è il pensiero rispetto a che fascia di prezzo si si viene a posizionare Logitech cioè 1099 euro per una base plasticosa e un volante una corona che sembra il 2.0 della serie 900 anche con le 400 bombe da aggiungere se voglio il bundle completo di una pedagliera che sembra anch'essa la 2.0 di una serie 900 tutti quanti io, ma che prezzo 1500 euro mamma mia ma sono pazzi dovrebbero sfondare il mercato con secondo me 700 euro sarebbe giusto eccetera allora al di là del fatto, ragazzi, che sono andato a vedermi un po' le recensioni sui canali eh, inglesi e che sono palesemente delle marchette pagate, d'accordo? Non è che abbiamo tutti Mirko De Santis o Giorgio Zegretti che saluto ancora una volta. Mm, però, e questo è, è normale perché si fa marketing, quindi si cerca di spingere il prodotto, soprattutto eh, quando eh, si vede che Logitech non ha fatto neanche un teaser di annuncio eh, di questo nuovo Direct Drive, che eh, ha aspettato il rientro dalle vacanze proprio per avere l'attenzione della massa, cioè c'è comunque un marketing che va fuori dagli schemi ed è questo che attira l'attenzione. Ci ho riflettuto veramente tanto perché come voi ero stupito e sbalordito dal, dalla scelta di posizionarsi a 1099 euro. perché io subito cosa ho fatto? Il paragone. Ma come un Alfa Mini da, con un volante GT1 ce l'ho a 1099 euro? oppure c'ho il Gran Turismo DD Pro Premium Bundle che costa di meno e mi danno pure una pedaliera. Eh, poi ehm, c'è il Mozza da R9, eh, ma perché fanno questa scelta? Ehm, Logitech eh, sono veramente fuori dal coso e in più eh, sicuramente uscirà il Trustmaster e quella eccetera. Allora, fermi, fermi. Logitech secondo me ha ragionato in questo senso qua. Allora ci ha messo un pochettino ad elaborarlo, non ci credevo ma in realtà penso che sia quasi un colpo di genio vi spiego Trustmaster è in ritardo ok è da un anno che aspettiamo il loro volante e in più Logitech non può andare a fare concorrenza con dei bundle che ormai hanno tanta esperienza nel mondo del, del, direc del direct drive cioè stiamo parlando ad esempio contro granity device nessuno si può mettere cioè questi sono vent'anni che lo fanno sono i maestri eh, incontestati del mondo del, appunto, del direct drive Fanate che è entrato a gamba tesa comunque prendendosi una bella fetta di mercato e aggiustando il tiro rispetto ai primi motori eccetera poi è uscito questi il CSL DD, adesso il DD Pro che sta avendo un, un discreto successo e sono sempre sold out, eh, quindi vuol dire che hanno un successo pazzesco e quindi Logitech perché nel 2022 a settembre esce con questa bomba qui tranquillamente come se nulla fosse con un prezzo decisamente troppo alto rispetto alla fascia di prezzo che si trova sul mercato ragazzi è molto semplice se ci ragioniamo su non so se sarete d'accordo con me e vi invito a commentare ma c'è una cosa se io prendo questo volante qui senza averlo provato e vedo Sembrano una base di un T300, esagero, eh, però magari di, dei Thrustmaster di ultima generazione. Una, una corona che è migliorata, una 2.0, come dicevo, del, della serie 900. Una pedaliera che anche essa è una ah, 2.5 delle vecchie pedaliere della Logitech e mi, ah, miglioro un attimino il mio prodotto metto le ehm, marce magnetiche eh, l'ergonomia del mio volante è diverso eh, la mia alimentazione è, è diversa anche riesco a, a produrre 11 Nm eccetera eccetera e ti posso fare anche agganciare il tuo nuovo direct drive alla scrivania quindi non hai neanche bisogno di una postazione da 1000 e passa euro ti offro anche un bundle completo a 1500 euro e puoi guidare tranquillamente con il nostro marchio Logitech dove voglio arrivare? Realmente ragazzi... Dov'è che comprate Fanatec? Dov'è che comprate... Alfa, Mini, eccetera... Dov'è che si comprano i Sim Cube 2... Gli OSV... I, gli AccuForce... Eh, gli AccuForce... Sì. Eh, Dov'è che si comprano tutti questi volanti Direct Drive ragazzi? Su internet... O su distributori ufficiali... Simmagic... Eh, eh, direct, dri direct Drive Italia... Arc Team l'Italia Non è che avete un negozio fisico Andate, lo guardate Prendete la scatola e lo ritirate No, però Logitech Dov'è che lo comprate? Sul web ovviamente Ma se andate a Carrefour Per nominarne uno I Logitech li trovate Chi è il diretto concorrente di Logitech? Trustmaster Ragazzi, Trustmaster Perché i, i T300 si trovano Sul web eccetera Ma si trovano anche sul Carrefour se non sbaglio ma tu, un, un fanatec, fino ad oggi Mi pare che forse il DD Pro si trova adesso Perché è in bundle con la Playstation 5 Però il, il primo concorrente È sempre stato Thrustmaster Quindi Logitech, è, cosa ha fatto? Vabbè, eh tu Thrustmaster non esci fuori Te lo faccio io un direct drive Ti faccio un bundle completo Che puoi comprare con la Playstation 5 O l'Xbox O anche con il PC Del resto non gliene frega niente E quindi hanno ragione ragazzi Hanno ragione hanno ragione, mi dispiace dirlo così perché io subito ho detto: Ma sono pazzi? E in realtà, no, non sono pazzi perché le famiglie Logitech la conoscono. È una, è il braining, il braining che è stato fatto. Mamma mia, il mio inglese, ragazzi! Il branding che è stato fatto con questo prodotto è un po' come Vodafone, Team, come Nike, Adidas. Noi non conosciamo altro. Sì, ci sono le marchettine che escono così, quello che... ma loro sono stati fortissimi perché è un prodotto familiare che tu compri nel reparto playstation che dice ah oh, c'è il volante o oh, il direct drive e quella ma c'è anche il 920 però papà queste me e se lo prendono mettono il carrello e a natale si fanno i regali con i, i direct drive ragazzi cioè io sono venuto a questa conclusione qua logitech non gliene frega niente del resto del mondo l'unica a cui fa un po' attenzione è trust e forse un po' fanatech che diciamo nel mondo del mercato comune di quelli che vanno alla Conad come i padri di famiglia come posso essere io ma consideriamo io che non conosco niente di simulazione cosa faccio? internet posso guardarlo così ma quando sono confrontato fisicamente al Transmaster o Logite quale prendo? ah ma questa è una nuova tecnologia Direct Drive e mi prendo un Direct Drive nel reparto informatico di un grande centro commerciale e io non trovo graniti Device con SimCube 2 non trovo eh, SimMagic eccetera cioè il canale di distribuzione che ha in più Logitech insieme a Trustmaster Sono tutti i Carrefour d'Italia Tutti i Carrefour del mondo Tutti i Conad che ci sono Tutti Che concorrenza hanno? <ride> Infatti hanno venduto Logitech 900 e passa a, a, a massa Quindi tecnicamente ragazzi Non è che hanno sbagliato a livello di marketing io e voi che siamo in un canale di nicchia come Sim Drivers o quelli che seguono tutti gli youtubers che si occupano di simulazione sappiamo che è un prezzo assurdo rispetto a quello che oggi propone la, la, il mercato ma quanti siamo? <ride> e quant'è il resto del mondo? quindi i logitech non sono pazzi, anzi e quindi il, la miniatura con seriamente era proprio per provocare la discussione in questo senso qua. Non sto discutendo ovviamente della qualità del prodotto, che probabilmente sarà forse anche rivoluzionario, perché la tecnologia che c'è dentro non lo so, però conoscendo Logitech sappiamo qual è la, la fascia eh, in cui si situa questo prodotto qua. Però cavolo ragazzi, altro che altro che siamo noi che abbiamo mal interpretato quella che è stata la mossa di marketing, Ovviamente questo è il mio ragionamento che forse è completamente fuori o forse è Logitech che è uscita fuori dagli schemi mantenendo i suoi canali di distribuzione più importanti, i quali i centri commerciali, puntando a, quei, a, quei, eh, a quelle persone che a quella fascia di mercato che non è esperta e che probabilmente si accontenta di andare a prendere un prodotto su uno scaffale e a fare vendita di massa di un prodotto che probabilmente anche soddisferà queste persone qua. E basta, ragazzi. Quindi, a questo punto, cosa ne pensate? Sbaglio o Logitech non capisce nulla del mercato o ditemi cosa ne pensate, così avremo modo di discuterne io ragazzi non aggiungo altro perché proprio le caratteristiche tecniche qua non, non le ho studiate e io non... l'ogite non è che la guardo ehm, però pensateci a questa cosa qua riflettete, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, noi come al solito ci vediamo prestissimo mi raccomando se questo video e questa mia riflessione vi è piaciuta e siete d'accordo un pollice in su ehm, iscrivetevi al canale tanto è gratuito, noi ci vediamo prestissimo da Fabris. è tutto, un abbraccio, ciao